domanda dal 10 di novembre si passa poi al bonus bollette con i 6 fino a 20.000 euro a chi spetta con i requisiti e le possibili novità e ancora in tema energia il bonus energia imprese con il passaggio alla controllante che non conta come prima cessione si passa poi ad un altro tema quello delle mascherine dove sono ancora obbligatorie e cosa cambia da novembre e poi il raddoppio dei termini di decadenza dell'azione accertatrice con la posizione della Cassazione. L'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia, a partire dalla pagina del Corriere.it. Partiamo subito dai contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla crisi ucraina. Domanda dal 10 di novembre, l'articolo è di Rosy Delia sui contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla crisi ucraina. Le PMI interessate possono presentare domanda a partire dal 10 novembre alle ore 12 tramite la piattaforma Invitalia. Tra i requisiti richiesti è anche un calo di fatturato pari al 30% e i dettagli sono nel decreto attuativo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2000 e 22. Diventano quindi accessibili i nuovi contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla crisi ucraina messi in campo dall'articolo 18 del decreto aiuti. Le PMI che presentano i requisiti richiesti come ad esempio un calo di fatturato del 30% possono presentare domanda di accesso ai sostegni fino ad un massimo di 400.000 euro a partire dal 10 novembre alle ore 12 utilizzando l'apposita piattaforma Invitalia. I dettagli sull'operatività dell'agevolazione sono Contenuti nel decreto attuativo del ministero dello sviluppo economico pubblicato in gazzetta ufficiale lo scorso 31 ottobre le risorse a disposizione sono 130 milioni di euro ed è possibile richiedere l'accesso ai fondi fino alla scadenza del 30 novembre sempre alle ore 12.00. I dettagli ovviamente sono all'interno dell'articolo e cambiamo argomento passando all'energia bonus bollette con ISEE fino a 20.000 euro a chi spetta con requisiti e possibili novità nell'articolo di Anna Maria D'Andrea. Il bonus bollette luce e gas spetta a specifiche condizioni anche ai nuclei familiari con ISEE fino a 20.000 euro dai casi attualmente previsti alle possibili novità in arrivo. Il punto delle regole in vigore fino al 31 di dicembre 2022 è appunto all'interno dell'articolo. Rimanendo in tema energia, in particolare il bonus energia per le imprese, il passaggio alla controllante non conta come prima cessione. Per quanto riguarda il bonus energia delle imprese energivore, il passaggio dalla società controllata alla controllante nell'ambito del consolidato fiscale non si considera prima cessione del credito d'imposta lo ribadisce la risposta all'interpello numero 536 del 2 novembre 2022 dell'agenzia delle entrate non opera il divieto di cessione parziale non si deve produrre il visto di conformità né effettuare la comunicazione appunto all'amministrazione finanziaria in quanto appunto il primo passaggio non è considerato una vera e propria cessione del credito d'imposta Proseguiamo con un altro tema, quello delle mascherine dove sono ancora obbligatorie e cosa cambia da novembre l'articolo di Francesco Rodorigo dove è ancora obbligatorio indossare la mascherina dal 31 ottobre non è più necessario indossarla sui luoghi di lavoro mentre saranno ancora obbligatorie fino a fine anno negli ospedali e nelle strutture sanitarie lo prevede l'ordinanza del Ministero della Salute con l'estensione dei termini che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 255 del 31 ottobre 2000. E 22. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il raddoppio dei termini di decadenza dell'azione accertatrice con la posizione della cassazione nell'articolo di Gianfranco. Antico. La sentenza della Corte di Cassazione numero 31413 del 2022 ritorna ad affrontare una questione sempre più di attualità, in particolare a fine anno, il raddoppio dei termini di decadenza dell'azione accertatrice in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia penale. Anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo. Proseguiamo con l'ultima parte della rassegna stampa quella appunto dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it che apre sulla flat tax per le partite IVA fino a 100.000 euro con la riforma del governo e chi riguarda e poi una notizia che riguarda il super bonus come cambierà scenderà all'80% ma con meno obblighi con le ipotesi e i numeri del giorno il 15% riguarda il telepass cashback del 15% per chi compra lo skipass con l'app e poi 0,5% riguarda il PIL, crescita a sorpresa nel trimestre, nel 2022 acquisito l'aumento del 3,9%. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi riguarda le stime di Nomisma e a cura della redazione Economia e si intitola Bollette per il gas, aumento del 5% a novembre anziché del 70% la luce giù a gennaio riguarda appunto gli scenari e le stime sull'aumento dell'energia elettrica il prezzo del gas continua a scendere e anche il conto per l'energia elettrica potrebbe non essere così salato come si prevedeva anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo per questo ed altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al corriere.it